Oggi vi voglio mostrare un programma che ho fatto apposta per creare i server dedicati per i giochi di Valve. L'ho fatto con un'interfaccia grafica, in modo per renderlo più facile nell'uso. L'ho chiamato Cyber Steam CMD GUI. Infatti GUI sta per Graphics User Interface. Interfaccia grafica, utente Ok. Allora, questi sono i file necessari per il programma, ma a noi... Quello che dobbiamo usare è cyber-steam-cmd-gui.exe, fare doppio clic. Ora la prima cosa da fare è creare una directory per la destinazione del server appunto. Io la creo sul desktop per questo esempio e la chiamo effort 2 server Ora per creare un server bisogna scaricare alcuni pacchetti, quindi iniziamo da qui, da Steam CMD, un clic, poi un clic sul pulsante scarica Steam CMD, inizierà il download, ok fatto, che ci verrà scaricato un file, ora eccolo qui, e verrà anche installato in automatico la cartella Steam CMD, quindi... Ora andiamo su aggiorna, installa, ve l'ho fatta vedere apposta perché qui bisogna inserire infatti quella directory appena scaricata, percorso Steam CMD. Quindi aprite il programma, dentro la cartella dove abbiamo avviato il programma c'è la cartella Steam CMD, selezionate ok. Qui selezionate l'Effordado 2 perché stiamo facendo l'Effordado 2, faccio la premessa perché è l'unico gioco poi che ho di, mh, di Valve, quindi per forza questo, perché si possono creare anche questi altri giochi, i server. E Io li ho creati, quindi non avendo il gioco non ho potuto testare direttamente proprio in game. Invece con l'E4Dead lo posso fare, perché ce l'ho, ok? Quindi se io vado con l'E4Dead 2. In login dobbiamo inserire un account Steam. Questo è richiesto soltanto per alcuni giochi tipo Allian Swarm, Dedicate Server, Dota 2, poi altri in teoria non dovrebbe servire. Per questi qui dovete togliere la spunta e inserire il vostro account Steam e poi proseguire. Invece, per Left 4 Data, Left 4 Dead 1, 2 e altri giochi, possiamo anche usare il login in anonimato. Quindi lasciamo la spunta, qui in percorso server appunto, selezioniamo dove va il server, a destinazione, quindi è questa cartella che abbiamo creato nel desktop, che sarà il nostro server. Ok. Qui lasciamo spuntato con valida file. E infine clicca su aggiorna, installa. Si aprirà questa finestra. Premetto che qui, ragazzi, bisogna aspettare, perché deve scaricare tutti i pacchetti necessari per il server, quindi bisogna aspettare dagli 8 ai 15 minuti. Più o meno, poi dipende sempre dalla connessione, eh? quindi se uno ha una connessione buona quello dipende sempre da noi purtroppo ok siccome dura un pochino come vi ho detto io metto in pausa il video e poi riprendo quando sta per terminare quindi ci vediamo tra pochino eh? eccoci ecco qua ha terminato proprio in tempo ho messo ok allora Ragazzi ora bisogna scaricare, andiamo in moduli perché bisogna prendere alcuni pacchetti ancora che sono necessari per prendere i privilegi dell'amministratore del server, quindi andiamo qui, percorso server, sempre il server appena creato, c'è l'on desktop, l'effortato del server, qua oh, sempre il gioco, l'effortato 2, qui dobbiamo andare in ordine, quindi partendo dal primo pulsante, poi al secondo e poi al terzo. quindi è, ehm, ragazzi questo è importante, quindi partiamo dal primo Aspettiamo che parte in download, e la solita estrazione, download, ok, source mod, aspettiamo che parte, ok, questo è un peletto più grande di prima, tanto non ci, non ci mette niente, sta estraendo ho automatizzato tutto ragazzi non bisogna scaricare nulla manualmente quindi penso che sia molto semplice l'ultimo tanto non necessita di scaricamento basta premere e lo installa in automatico quello che serve ok fatto ora andiamo all'ultimo un clic a posto Ora abbiamo finito. Ma dobbiamo postare noi come amministratori, quindi andiamo su Modifica. Qui percorso Server, l'effro da 2 Server. Qua sempre il gioco, l'effro da 2. E si sì, accendono questi in file comuni. Diciamo che le più importanti sono, che poi in un attimo sono necessarie. Eh, proprio lo dico: Host e MOTD sarebbe per il banner e il messaggio di avvio quando. Si entra in un server che si avvia la partita e fa vedere quella schermata con un banner, un messaggio del server. Se volete modificarlo sono questi due. In file cfg quello importante è il server. Che diciamo, fa tutto in automatico il programma, ci pensa. non manco è necessario stare qui. Però l'unica cosa che vi ricordo è, se è di usare un gruppo steam. Oppure per avviare le partite oltre i 4 player. Perché altrimenti... Non vi fa entrare, insomma, quindi o tramite Steam Group supera il limite oppure tramite l'IP e la porta. Quindi io uso ehm, lo Steam Group. Per prenderlo basta creare un punto un gruppo su Steam e andare in gestione amministratore e prendere appunto lì il, lo Steam. Lo Steam è Poi se volete modificare qualche altra cosa, ma io lascio così. Andiamo in source mode, che qui è il più importante, perché bisogna mettere noi come amministratori. Quindi andiamo qui, admins, underscore, simple. Scendiamo fino all'ultimo. Qui fuori dobbiamo mettere il nostro Steam ID, tipo questo, questo, è un esempio. Però noi dobbiamo premettere il nostro. Per prendere gli Steam ID ci sono due modi. Uno è di andare dentro la partita, avviare una partita, entrare in partita e vedere lì lo steam id una volta proprio in game oppure andare su questo sito steamid.io inserire il vostro nome cliccare sul look up io metto il mio ok eccolo qua e ve lo da steam id, lo copiate e lo incollate qui però mettete le virgolette le doppie apici quindi così poi copiamo questo. Ok. Allora, vi spiego, il 99 è il massimo che si può mettere come permessi, diciamo. E la Z è lo stesso, che serve il massimo del per noi che siamo super admin, ma se volete aggiungere nuovi admin, dovete andare, per dire, a capo, andate a capo, inserite lo Steam ID del vostro compagno, del vostro amico che volete fare admin. A lui date non 99, perché questo solo voi, perché è unico. Dovete dare 98, che ne so, 97. Più si scende più hanno meno permessi. E non date z Fate due punti sempre. No, non so, 98, due punti. Non date Z, ma date, per dirvi, qui ho l'esempio: Hanno messo ABC. Lo so, voi dite, ma che cos'è? Ora ve mostro. Andate in admins levels. Ok, eccoli qua, i flag si possono usare. A... Reservo slot, generico admin, B, C, eh, chicca il giocatore, lo butta fuori, D, lo può bannare. Quindi se voi volete potete fare A, B, C, oppure uno solo, oppure ne date due, oppure quanti ne volete, ok? Questi qui sono i flag come questo da usare per i vostri amici. Voi questi che siete di super admin, mi raccomando. Ok, fatto questo, osservate. Ora non ci resta che avviare il server. Ok, qui spostiamoci su. Percorso server. Seleziona. Andiamo a selezionare sempre il nostro server. Ok. Configurazione gioco, scegliete il gioco, noi l'Effort da 2. Il nome server, qui mettiamo il nome del server che appare nel gioco io metto, metto questo, ma voi mettete quello che volete, qui mappa, io le ho messe tutte, anche della stand, quindi sono tutte e 14 le campagne ufficiali delle, di Valve, in rete, lasciamo internet per giocare online, oppure in LAN per la LAN, la porta, qui diciamo, dobbiamo, dobbiamo fare delle, delle premesse, allora, la 27.015 di default è impostata mh, per l'effort dea del gioco. Quindi, se voi giocate sulla stessa macchina, cioè sullo stesso PC, avviate sia il gioco che il server, allora conviene che cambiate. Quindi mettete una cifra superiore da 27.015, non so, mettete 27.016, 27.020, 27.050, come volete, però più alta, diversa da, da quella del gioco. Quindi io metto... 27.0.16 e questo lo dovete fare se fate sullo stesso pc, se, se invece avete due pc, uno in cui fa, avvia, far avviare il gioco, l'altro fate avviare il server, allora non c'è problema, lì qualsiasi mettete siete a posto e questo è utile anche quando dovete avviare il gioco perché sulla stessa, su due computer diversi non avete problemi quindi o avviate il gioco o avviate il server o avviate Steam prima non ci sono differenze invece se avviate il gioco e il server nello stesso computer anche nell'avvio del gioco ci sono delle cose da fare nel senso delle premesse perché se io avvio il gioco con Steam chiuso Vabbè, il gioco quando lo avvii si avvia anche steam poi avviate il server il gioco va bene potete entrare nel server tutto a posto ma se crashate e il server rimane online paparole, e chi c'è dentro oppure possono anche entrare altre persone ma voi che avete crashato volete riaprire il gioco per poter rientrare non lo potete fare perché non vi fa più aprire il gioco questo purtroppo è proprio un problema non di server ma è proprio di valve che purtroppo è così sullo stesso pc purtroppo più che altro Mm, quindi, per risolvere questo problema, voi fate come vi, vi dico io ora, cioè, tutto anche nella System Try, system, diciamo, il Steam è chiuso, il gioco è chiuso. Allora, come prima cosa, dovete avviare il server. Ora, con tutte le impostazioni che andremo a fare, lo avviate. Una volta avviato il server, andate a avviare il gioco. Che poi, tanto ci penserà il gioco anche ad aprire Steam, però in questo modo. E se dovessi crashare io posso anche rientrare perché vado a riavviare il gioco e me lo riavvia tranquillamente me lo fa avviare quindi non ci sono problemi avviatelo sempre così così non avete problemi in nessun caso questo vale per chi avvia ripeto nello stesso computer sia gioco che server ok un'altra cosa importante però prima di tutto ricordate che la porta che voi andrete a mettere dovete aprirla nel router per fare questo, ragazzi, ci sono diverse guide anche online, quindi è inutile fare altre guide che già ce ne sono migliaia. Quindi, basta vedere una guida per aprire le porte nel router, siete a posto. Max giocatori, io metto 8, ma voi potete mettere quello che volete. Io lascio 8. In R con potete usare una password, che sarebbe... un. Um... Per, per chi usa chi, diciamo, chi vuole controllare il server da remoto quindi deve inserire una password e per, con questo qua lo potete fare cioè scrivete se volete vedere quello che avete inserito potete mettere la spunta ok io metto qualche cosa ok qui comando personalizzato Inserite, dato che abbiamo modificato anche il file il server cfg, se vi ricordate, quindi mettete più per farlo caricare in automatico, e x e c spazio, e poi scrivete il nome del file, cioè in questo caso server.cfg. Se volete mettere altri file, potete anche aggiungerli a fianco, mettete più sempre, e, se ciao, ho, ho scritto un'altra, una e sempre la storia storia, e x e c, e poi il nome del file a me in questo caso non serve, basta questo qui in sicuro questo io lo lascio che eh, abilita lanti diciamo, cheat di valve quindi se volete metterlo sicuro mettete la spunta se volete fare mh, come se voi nel parametro aggiungeste sicure oppure se lo togliete fate tr come trattino in secure. quindi questo è per chi già ha smanettato un pochino comunque quello lasciato sicuro qua in modalità console modalità console se voi lasciate la spunta si avvia diciamo and andremo a premere avvia si avverà in una finestra de del server nella finestra del DOS diciamo come CMD che scrivete in Esegui insomma no? che io la uso perché è anche migliore in tante, in tante cose perché fa vedere più informazioni e quindi fa vedere più cose dell'altra versione in più potete fare altre cose che ora vi, vi dico se invece la togliete Parte la modalità con l'interfaccia grafica, che ora andremo a vedere. Però prima di fare questo, vi ricordo questo tasto che fa, salva le impostazioni. Lo premo, così io ho tutto salvato come l'ho messo ora. Così non devo, quando io esco a programma e lo vado a riavviare, non devo rinserire tutti i dati, ma se voglio solo cambio mappa, e sto a posto, e premo avvia, e sto a posto così. Ok, ok, ora vi faccio vedere prima la modalità Vabbè, prima andiamo a provare questa, diciamo, la vera, la, la, la console che, che è quella che uso. Ok, però prima di fare questo, dato le, che le mappe ufficiali funzionano sicuro, vi voglio far vedere che io ho aggiunto anche, le, che potete caricare le mappe custom. Basta mettere la spunta qui su mappa personalizzata. Vi si apre questa sessione campagna. Che andrete a selezionare la campagna. Io ora ho dentro TBM Survival Remake, poi vi cambierà e vi inserirà tutte le mappe di questa campagna. Io ne seleziono una. Mm, qui faccio un'altra premessa al volo, tanto penso che lo sapete, ma lo faccio per chi non dovesse saperlo. Ricordatevi che, è come quando giocate nelle mappe custom, dovete avere la mappa personalizzata, la mappa custom, sia dentro l'addons, dentro la cartella addons del gioco. Ma dovete anche copiarla dentro addons del server. Eccola qua. Io l'ho fatto senza farvi perdere tempo così. Però ve lo faccio vedere. Ok? Ecco che il programma lo vede. Qualsiasi mappa mettete verrà vista. E la troverete già direttamente qui. Non dovete fare niente. Quindi selezionato tutto io avvio. Eccola qua. Si aprirà il source dedicate server. E quello con l'interfaccia DOS. Col CMD, insomma, pronte di comandi come volete chiamarlo, e, e qui lo caricherà la mappa. Tutte... Caricherà tutte le impostazioni che abbiamo messo, ma ci penserà tutto il programma. Noi quando abbiamo fatto. Non ci resta che a noi inviare soltanto. Intanto apro la cartella de... per avviare il gioco e ce l'ho qui. Ok, quando già vedete questo, già potete avviare anche il gioco. Io stima era chiuso quindi. Ora, ho avviato il server, avvio il gioco, lui avviando il gioco tanto mi avvia anche Steam, vedi, in automatico, ovvio. Però in questa maniera, se io crasho nel gioco, avviare di nuovamente Left 4 Dead, e mi si avvia senza problemi, così posso rientrare nel server. Se fate al contrario, come vi ho detto prima, non vi farà più avviare il gioco, quindi dovete stare attenti solo a questa cosa, che non ci vuole niente, una volta, capito cambia nulla se fate avviare una cosa con un'altra insomma ok ora che carica vedremo in basso a destra che io ho usato lo steam group come vi ho detto in questa maniera ve lo mette direttamente qui in basso eccolo qua ragazzi con il nome che io ho dato l'effort da 2 cybercrash per entrare nel server posso sia caricarlo da qua Diciamo fare sempre gioca, gioca online, altra ricerca, qui vengo qua, scelgo la mappa, metto questa qua sempre, quella che io ho dentro al server, creo una lobby e qui metto server del gruppo Steam, vado indietro e poi inizio. Giusto ragazzi, così già potete entrare, oppure direttamente da qua, clicco, vedo già che è il mio server e vedo anche che mi ha caricato già direttamente la mappa. Come vi ho detto, ho già caricato tutto. Qua, ragazzi, faccio una premessa. Voi potete dire, ma io ho messo 8 nel programma, perché vedo 4 qui? Perché questo, purtroppo, è proprio un gioco di valve che è bloccato a 4 in cooperativa e in 8 player versus, perché 4 contro 4. Per togliere questi limiti, purtroppo, bisogna installare dei plugin. Ma ora, però, voi avete già il serve tutto preimpostato, appunto, anche per l'installazione dei plugin. Quindi basta che installate i plugin per sbloccare il numero dei giocatori e potete entrare fino a 20. E' che dopo dal programma stesso, una volta messi i plugin, avviate da programma e lui già in automatico poi vi riconoscerà il numero che mettete nel programma. Già ve lo imposta in automatico, però purtroppo c'è bisogno di plugin e per fare quello, ragazzi, o ci sono guide oppure se proprio non riuscite me lo chiedete nei commenti e cercherò di fare un altro video apposta che vi spiega come inserire anche i plugin. Ok, Ora andiamo a, collegar, a collegarci in, questo, in questa mappa così vi faccio vedere che funziona e andiamo a vedere anche il comando admin che ci aprirà un menu admin. Perché servono i plugin, ragazzi, per sbloccare in generale gli slot liberi, eh, anche per modificare il server come a noi piace, insomma, io per dirvi l'ho personalizzato con zombie diversi, tank con abilità diverse, perché a me piace così, insomma, l'ho fatto come volevo. E quindi voi, voi anche potete farlo tranquillamente scaricando i plugin che volete, quindi quello però è un gusto personale. Eh. uno cerca i plugin che vuole e li inserisce, però già in questa maniera avete già il server con la preimpostazione che già potete installare anche i plugin, quindi avete tutto, però già funziona così il server volendo, eh, ragazzi, mo vi faccio vedere, eccola ragazzi, questa è la mappa che mi ha caricato, ok, se io ora apro la chat, faccio punto esclamativo, admin, invio, come vedete sulla sinistra c'è il comando proprio il menu d'amministratore. Con uno vi apre i comandi per i giocatori. Se io premo uno ora, mi si apre questo. Posso giustiziare un giocatore, colpire un giocatore, spellere, bandire, imbavagliare, incendiare, tracci eh, tracciare. Oppure con 9 successiva, se guardate sotto, potete continuare con altri menu, tipo congela, la bomba, incendiare, a tempo e compagnia bella, va avanti ancora, ok, sono finiti. Ci sono questi qua, identifica, eh? e poi è finito, no clip, eccetera. E, oppure, nella seconda, comandi per server, potete scegliere una mappa, eseguire una configurazione e, e ricarica di amministratori. Oppure il 3 vi fa votare, eccola qua, diversi voti questo è tutto un menu che avete, poi come vi ho detto ci sono anche plugin per poter eh, aumentare cose da fare come amministratore, quello ragazzi è tutta un'altra storia, comunque però il server è già funzionante così, se io voglio giustiziare già posso farlo, faccio, comando 1 per il giocatore, giustizia il primo, giustiziamo Alice, facciamo 2, eccolo qua ragazzi, per farvi vedere che i comandi funzionano, A posto così ragazzi, questo è tutto per il momento, ora vi voglio far vedere giusto una cosetta al volo, chiudere va bene, o si clicca sulla X o si scrive exit invio, con exit invio è meglio perché svuota diciamo, le cose che ha usato nel server, che tanto non ci vuole molto ma ora vi faccio vedere il tempo qualche secondo insomma, che svuota e si chiude. Poi nel programma ragazzi, io, eh, intanto qua possiamo anche vedere, nel programma io ho aggiunto, quindi se voi volete giocare ai giochi mappe ufficiali basta che togliete la spunta e vi ritorna con la mappa solo e basta scegliere le mappe ufficiali, ci sono tutte. Questo è quello, è eccolo qua, quasi chiuso, comunque questo è, diciamo, è già pronto, tutto pronto, volete vedere la modalità interfaccia grafica, vi faccio vedere anche la partenza della modalità grafica. Se io avvio, vi faccio vedere che parte il server come quelli ufficiali, però è limitato a mio parere, molto, cioè vedete, vedete, vi riconosce il gioco, però bisogna inserire di nuovo il nome del server, le mappe, andate a scegliere, ma non le trovate tutte, se guardate vi faccio vedere, arriva fino alla campagna 5, perché poi iniziano credit, tutte le cose che non c'entrano nulla, e guide navigazione, i test, non ci sono le mappe ufficiali se guardate, solo fino alla, alla quinta campagna ufficiale, quindi mancano un sacco di campagne. Ecco perché, come dicevo, io uso la modalità console, oltretutto è anche migliore appunto per vedere diverse informazioni che vi dà, perché vi dà tutte le informazioni, anche quello che si scrive nella chat, fra i ragazzi che scrivono in chat, ve lo dice, vi dice chi esce, chi entra e chi ha sparato da un altro chi, insomma vi dice un sacco di cose che l'altra modalità poi non vi dice e poi lì non riconosce le impostazioni in automatico quindi non conviene proprio usarlo infatti uso sempre questa che onestamente è comodissima tanto l'abbiamo qui l'interfaccia in grafica a che ci serve quella? noi scegliamo la mappa da qui possiamo scegliere le porte da qui i giocatori da qui quindi quella a noi non interessa proprio zero quindi ragazzi e poi possiamo scegliere anche le mappe personalizzate che lì non ci sono e non bisogna andare a modificare mappe, cose, file, per farlo, i parametri o cose varie. Basta attivare il gioco le mappe custom oppure gioco gioco quelle ufficiali. Ora volevo far vedere una cosa. Io chiudo l'ultima cosa e poi chiudiamola. Allora, quello che possiamo buttare qui, ragazzi, in tutti questi file, sono questi archivi rara. Sempre se volete, altrimenti si possono sono anche lasciare. Però se vi serve spazio anche se sono 20 mega più o meno tutti quindi comunque questi se volete li potete anche buttare per il resto lasciate tutto così com'è per un corretto funzionamento del programma andiamo a avviare due secondi per far vedere l'ultima cosa Questo chiudo. allora quello che volevo dirvi è che mh, una volta fatto tutti i passaggi per creare tutto quanto il server e l'abbiamo già pronto all'uso quando lo avviate di nuovo il programma, non vi serve più scaricare questi file, anche se è scontato, però preferisco diciamo che lo sappiate. Non serve più scaricare questi file, ma basta aggiornare, se si vuole aggiornare, quindi basta questo lo riconosce automatico, selezionare il gioco, mettere per il server e fare aggiorna, tanto lui aggiornerà solamente il, il server, non, non installerà di nuovo tutti i file, ma solo gli aggiornamenti. Oppure se volete giocare andate direttamente su avvia server, riconosce già tutto in automatico perché che abbiamo impostato. Cambiamo mappa che voi se la vogliamo cambiare, giocare custom se vogliamo giocare con le custom e avviamo. Basta, quello che vi serve è questo, o aggiornare o avviare se volete. Per il resto non dovete fare più niente, quindi penso che quando arrivate a questa fase sia facilissimo da fare, da usare. Quindi, eh, E questo è tutto, solo questo volevo dirvi che... Solo questi due passaggi, non dovete fare altro. Più facile di questo, non so ragazzi, quindi ditemi voi se avete problemi, volete sapere qualche altra cosa. Nei commenti scrivetelo, lasciate un like al video se vi è piaciuto, condividete il video sempre e mi raccomando iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti, alla prossima.